Ogni fotografia che vedete, inquadrata con lo smartphone, prenderà vita e racconterà qualcosa di sé. Queste donne ci sveleranno il segreto con cui, al di là del tempo, del paese e dell'ambiente sociale in cui sono vissute, sono riuscite a dare un contributo importante a tutti noi. Mi chiamo Ada Lovelace, sono figlia del poeta Lord Byron. Sono nata a Londra nel 1815, in un tempo in cui le donne, per andare in biblioteca, dovevano chiedere il permesso al marito. Non mi sono mai rassegnata ad una vita che fosse solo cura di figli e obblighi mondani. Ho intelligenza, idee, talento. Solo con Charles Babbage la mia mente può aprirsi orizzonti più grandi. È con lui che ho immaginato una macchina che non vedrò mai, ma che ora voi chiamate calcolatore. Sono Mary Keller, la prima donna ad ottenere il PhD in informatica. Sono nata nel 1913. Il mio talento era tale che mi fu permesso di studiare matematica all'università. Fui la prima donna a essere ammessa ad un centro di calcolo. Nel 1958 erano ammessi soltanto uomini. Oggi sarebbe inimmaginabile. Sono Margherita Hack, nata nel 1922 da un contabile fiorentino. Ho studiato astrofisica e sono stata antifascista fin dal giorno in cui entrarono in vigore le leggi razziali. Sono stata la prima donna italiana a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Trieste. Alle ragazze in particolare consiglio di avere più fiducia in se stesse e pretendere che i loro diritti vengano rispettati. Mi chiamo Samantha Cristoforetti, sono nata nel 1977, ho studiato a Trento, Bolzano e nel Minnesota e mi sono poi laureata in Ingegneria aerospaziale di Monaco a Baviera. Sono diventata un'astronauta militare, la prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea. Non farti dare limiti artificiali che non siano veramente i tuoi e soprattutto non darteli tu stesso, ma se hai dei sogni e delle ambizioni prova a trovare una strada. My name is Miriam Mirzakhani. I was born in Iran in 1977. I am a professor of mathematics at Temple University. I was honored with the Fields Medal, the most prestigious award in mathematics. As a teenager, I enjoyed the challenge, but most importantly i met many inspiring mathematicians. The more I spent time on mathematics, the more excited I became. Never abandon your dreams. You may regret it for the rest of your life.